Direi che è arrivato il momento di ascoltare l'autore, eh, visto che te l'hanno chiesto tutti qua e visto che ce la chiediamo tutti, dacci tu una risposta sul perché abbia sentito l'esigenza, tu eh, uomo di fede, sì, ma anche appunto, giurista prestato alla politica, alle istituzioni, in un certo modo eh, un personaggio pubblico, hai sentito l'esigenza di scrivere un libro del genere e... Posto che ci sarà un seguito, come ci ha anticipato Davole Boschi, quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo e eh, prendere così un po, di, un po' di tempo, perché ritieni che proprio questo sia il momento vicino alla fine dei tempi, cioè sconvolgimenti climatici, eh, guerre, carestie, ce ne sono sempre stati. Perché adesso? Dici perché ci sei tu, se no potevi scrivere il libro? No, no perché non, non scherzo, è vero che ci sono sempre eh? stati. Ti rispondo subito. Innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio i relatori, ringrazio Gianiletta, sono davvero onorato di questa presentazione e soprattutto perché è sicuramente un inedito parlare di spiritualità, parlare di Dio, parlare di realtà invisibili in questo che è il Tempio della laicità, talvolta anche con qualche diciamo, accento di laicismo. Quindi davvero vi ringrazio. E per partire da dove, dalla tua provocazione, non è vero cioè, la nostra epoca contemporanea noi viviamo in un mondo dove ci sono dei fatti del tutto inediti nella storia dell'umanità non fosse altro che l'accelerazione della scienza e della tecnica ci ha portato in un'altra dimensione eh, te ne cito alcuni che possono sembrare banali ma non sono affatto banali nel quadro delle scritture eh, l'esplosione demografica eh, eravamo un miliardo all'inizio dell'ottocento molti meno ora siamo 7 miliardi e mezzo o nei Vangeli si legge la Messe della Terra, diciamo, o quando sarà il giudizio, quando la Messe della Terra sarà, sarà matura. Eh, viviamo in un orizzonte dove per la prima volta arriviamo a insidiare quello che è il tabù umano per eccellenza, è la morte. Io quel video che abbiamo proiettato all'inizio è un po' una provocazione, eh, perché mh, diciamo, scomparse le utopie del XX secolo la nuova utopia del XXI secolo è la palingenesi tecnologica. Ci sono un sacco di autori che non cito per non fargli pubblicità che ci raccontano e ci fanno accarezzare l'idea che noi nel XXI secolo a. vinceremo la morte b. vivremo cento e più anni felici perché ci saranno dei robot che lavoreranno per noi e che eh, il nostro orizzonte sul dogma della tecnoscienza ci porterà a una nuova creazione. Ebbene, io l'ho detto l'altro giorno così velocemente in un'intervista a Formiche, io credo che questo sia vero, che noi siamo entrati in una dimensione della storia del tutto nuova, del tutto inedita, uh, ma, ma non credo che noi arriveremo a una nuova creazione dove vivremo in eterno, perché eh, avete evocato l'Apocalisse, l'Apocalisse è una cosa bella, l'Apocalisse in sé significa disvelare, cioè svelare ciò che non si vede nel corso degli eventi della storia significa squarciare il velo, questa è l'Apocalisse l'Apocalisse ti aiuta a guardare la realtà a leggere il passato e a leggere il presente attraverso quel presente il, il fine dell'Apocalisse è il ritorno di Gesù la parousia, questo elemento del tutto scomparso anche in ambito ecclesiale quando andiamo a Messe e ripetiamo e verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti spesso ripetiamo questa cosa ma io mi rendo conto non viene spiegata, ne siamo consapevoli. Che cos'è il ritorno di Cristo? Casualmente domenica scorsa nella seconda lettura c'era un accenno, è venuto la prima volta per salvare tutti dal peccato, tornerà una seconda volta. Che cos'è il ritorno di Cristo? È l'epilogo della storia. E cos'è questo epilogo? Questo epilogo è non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. È l'immagine della Gerusalemme celeste che... Chiude l'ultimo capitolo dell'Apocalisse, quello che Marenina dice e io dico nel libro lo commentiamo al prossimo libro, perché io mi fermo un minuto prima. E perché è nato questo libro? Quali sono i segni? Due anni e mezzo fa circa, uh, vi racconto questa cosa perché è vera, uh, sono andato in un'udienza privata in Vaticano, oh, mh, no privata, mh, era la giornata del servizio civile, ho avuto modo di scambiare eh, come chi lo ha fatto potrà a sapere due parole col Santo Padre con Papa Francesco ho detto io adesso ho l'occasione della mia vita ho un minuto per parlare con Papa col Papa cosa gli dico a parte diciamo fargli i migliori auguri e, ebbene in un minuto oh, quando l'ho incontrato gli ho, gli ho stretto la mano e gli ho detto Santo Padre io devo confessare una cosa tutti i segni che Gesù ci ha predetto che anticiperanno la sua seconda venuta sembrano realizzarsi attorno a noi perché Gesù ce li racconta cioè, non è che Gesù ci parla soltanto dell'amore e, di, di, e, e, e della, de, dei risvolti diciamo, esistenziali della nostra vita. Gesù ci dice, guardate il fico, guardate gli alberi, guardate tutte le piante. Quando germogliano capite che l'estate è vicina ed è pieno di parabole. Quindi gli ho detto, Santo Padre, tutti i segni. E lui mi guarda, mi, mi dice, ad esempio, dico, beh, ora, gli faccio una carrellata. L'anarchia morale, il fatto che. Dio è scomparso dal dibattito pubblico, si parla di Dio, si parla di Dio in tv, è un tabù, è un tabù la realtà invisibile, se parli di angeli e di demoni ti guardano male, proprio oggi, paradossale, nel momento in cui la scienza ti avvalora l'esistenza delle realtà invisibili, perché fra me e te in questo momento ci sono centinaia di canali televisivi, cioè io trovo paradossale che la... vabbè, mi sto dilungando. Oh, insomma, oh no, no, gli, ho, gli ho citato tre o quattro cose gli ho, gli ho, gli ho citato l'anarchia morale no grazie questa pausa l'anarchia morale la situazione nel mondo la tensione in Medio Oriente noi non ce ne rendiamo conto ma quel che accade in quelle terre quelle tensioni che sono lì non possono essere comprese se non si conoscono le scritture Ciò che accade a Gerusalemme, attorno a Gerusalemme, nei paesi arabi, guardo qui l'ambasciatore che conosce bene queste questioni, io qui i primi due capitoli del libro sono il primo sulla Shoah, il secondo sull'Islam. Oggettivamente forse devo metterli alla fine perché sono molto difficili dal punto di vista teologico, però cerco di spiegare che non si può comprendere ciò che accade in quelle terre senza aver letto le profezie di Gesù, perché Gesù chiaramente ci dice, piangendo su Gerusalemme, piangendo su Gerusalemme che sarebbe stata circondata dagli eserciti. Che fino a quando i tempi dei pagani non saranno compiuti ci sarebbe stata una tribolazione su quelle terre ora non si può diciamo, sintetizzare ma so, gli ho citato questo e poi alla fine eh, ehm, ho citato i cambiamenti climatici i ghiacciai che si sciolgono, la desertificazione questa bomba che, che stiamo costruendo stiamo veramente ballando sul ciglio di un burrone ma nessuno vuole spegnere la musica perché significherebbe cambiare tutto non comprarsi più la macchina, cioè significa cambiare tutto il Papa mi guarda, e mi fa, figliuolo, se così credi, prega affinché ciò avvenga, il ritorno di Cristo, perché il mondo ne avrebbe tanto bisogno. Ebbene, io in quel momento, oltre a, Monica se lo ricorda, scoppiare lacrime, sciogliermi come, un, come un, veramente un ghiacciolo, ho avuto la netta sensazione, forse mi sbaglio, che gli uomini di fede, gli uomini che conoscono le scritture, eh, abbiano questa consapevolezza. Ciò che sta accadendo oggi nel mondo, nel bene e nel male, riflette esattamente ciò che Gesù ci ha per detto accadrà. E io ho cercato di ripercorrere a ritroso tutto ciò che è accaduto, spiegando punto per punto con la mentalità da giurista, sistematica, scientifica, con le note, senza divagazioni fantastiche, che tutte le profezie di Gesù si sono avverate. Prima quelle che profetizzavano la stessa comparsa di Gesù, tutto l'Antico Testamento, ma poi tutto, tutto quel che è accaduto dopo. Il fatto che Gesù avesse detto questo tempio non rimarrà che pietra su pietra può sembrare una cosa ovvia, ma quando l'ha detta non si pensava affatto che, che di lì a poco, al 70 d.C., oggi c'è solo il muro del pianto che Gesù avesse annunciato le persecuzioni dei cristiani non era affatto una cosa ovvia, normale eppure eppure quel fuoco delle persecuzioni si è incendiato nei discorsi escatologici di Gesù c'è una sequenza temporale degli eventi ci saranno guerre, rumori di guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze voi dite, ci sono sempre state sì, vero ma Gesù ti dice che questo sarà il principio dei dolori oggi se pensate bene quelle carestie, quelle pestilenze e quelle guerre non ci sono più perché rispetto alla storia passata dice Rari in un suo libro oggi è impensabile che la Germania e la Francia si facciano, si dichiarino guerra eppure, eppure fino a pochi anni fa era assolutamente una cosa plausibile ma questo, dice Gesù è solo il principio dei dolori e poi c'è tutta una, una, una sequenza di immagini l'amore di molti si raffredderà erano i falsi cristi, i falsi profeti, e sono tutti diciamo, capitoli di libro che io dettaglio nel dipanarsi della storia fino ad arrivare oggi. E il finale sul quale io mi interrogo, interrogo voi, è quando noi leggiamo sarà come ai tempi di Noè, gli uomini mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito e arrivò il diluvio e inghiotti tutto. Che cosa vuol dire? Queste sono le parole di Gesù. Quando Gesù dice vi sarà l'angoscia sulla terra e i popoli in ansia per il fragore dei mari e dei frutti e gli uomini moriranno per la paura di ciò che deve accadere sulla terra perché le potenze dei cieli saranno sconvolte. Che cosa vuol dire? Io rinnego totalmente le letture bibliche e le segesi che dà significati eh, conferisce un'idea simbolica, allegorica, metaforica alla parola di Dio. Se quella parola sta là, a me da giurista mi hanno insegnato che se c'è una norma, c'è una parola e vuol dire qualche cosa. Se mi rendo conto che nei tre Vangeli sinottici e nell'Apocalisse di Giovanni si dicono le stesse cose e si dicono in relazione a eventi che coinvolgeranno il futuro della storia dell'umanità e del pianeta in modo del tutto speculare e simmetrico, cioè coloro che distruggono la terra è il cuore del, dei settennari dell'Apocalisse di Giovanni. Chiunque l'abbia studiata non può venirci a raccontare che ci sono accenti del giudaismo o dell'apocalittica giudaica. No, è una cosa nuova, inedita, nella sua visione, però, però, però e concludo perché tendo a delungarmi, non è catastrofismo Gesù ti dice quando accadranno queste cose quando le potenze dei cieli saranno sconvolte ci dice nel Vangelo di Luca e non solo quando cominceranno ad accadere queste cose alzate il capo guardate in alto perché la vostra liberazione è vicina cioè questo sconvolgimento questo parto cosmico doloroso porterà alla liberazione dal peccato dalla morte io coltivo l'illusione che forse io, forse i miei figli, forse noi tutti potremo vivere in eterno, non è affatto una butada, ma io credo che questo accadrà non grazie a qualche pazzo scienziato o nei laboratori in qualche mon nel mondo attraverso la molecola della vita eterna, probabilmente, ci st la, la stiamo studiando, io credo che ciò accadrà attraverso un nuovo manifestarsi. Maestoso, glorioso, che sarà l'oggetto del prossimo libro <ride> di Dio nella storia attraverso il ritorno di Cristo, la parogia che è il cuore della fede cristiana e che io cerco in questo libro di valorizzare, di riportare alla ribalta perché, senza la nostra indole scatologica, è un cristianesimo che guarda in orizzontale, bellissimo. Eh, il cristianesimo è un modello di, di spiritualità incomparato, incomparabile non, non, non si può superare ma l'asse verticale della croce, quella che ci porta a guardare in alto è quella che a me affascina di più, è quella più nobile è quella che ci porta a pensare davvero alla vita eterna io dico non solo di là ma forse anche in questa terra, forse i miti noi nella misura in cui siamo miti erediteremo la terra grazie, non vi tedio di più prima la dobbiamo salvare e dobbiamo cercare di, di salvarla visto che le temperature del pianeta sono un po' gravi